Dunque buongiorno a tutti, lungo, proficuo confronto con il Presidente Zelensky, che voglio ringraziare per la sua visita molto importante, sono davvero felice eh, che sia qui, sono felice che sia stato accolto oggi a Roma a meno di tre mesi dalla mia visita a Kiev, accolto con affetto, accolto con stima. A partire dal Presidente della Repubblica, Mattarella, che il Presidente Zelensky ha incontrato questa mattina, il Presidente della Repubblica, come voi sapete, dai primissimi giorni dell'invasione russa ha rappresentato in ogni sede istituzionale possibile il chiarissimo posizionamento dell'Italia a, a fianco dei nostri alleati, a sostegno del popolo ucraino. Il ritmo che eh, abbiamo Impresso alle relazioni tra Italia e Ucraina testimonia eh, l'impegno, l'importanza che attribuiamo a un rapporto che è importante sì per le nostre nazioni, ma è importante per la comunità internazionale nel suo complesso, per la storia europea, per tutti i popoli che amano la libertà. A fine febbraio io sono stata a Kiev dove, tra le altre cose, mi ero impegnata a ospitare una conferenza sulla... Uh, ricostruzione dell'Ucraina. Noi abbiamo realizzato lo scorso 26 questa grande conferenza che ha visto la partecipazione di oltre, tra le 600, di oltre 600 tra le migliori aziende italiane uh, per dimostrare che la nostra nazione intende svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi di ricostruzione economica dell'Ucraina ma ancora di più per dimostrare che noi scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. Uh, oggi il mio amico Volodymyr Zelensky è qui e questo è a sua volta un segno della, di un'Ucraina che scommette sul futuro di un'Italia protagonista in un avvenire comune nella prosperità come dimostra il fatto che Roma è la prima tappa di questa visita europea del Presidente Zelensky, noi lo ringraziamo Uh, per questo l'Italia ha dimostrato con i fatti il suo pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina che non smetteremo mai di ribadirlo abbastanza è vittima di una brutale e ingiusta aggressione da parte della federazione russa così l'Italia intende continuare a fare. Abbiamo ribadito al presidente Zelensky il nostro sostegno a 360 gradi verso l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e oltre la nostra nazione eh, continuerà a fornire assistenza sia a livello bilaterale che multilaterale continueremo ad assicurare la nostra convinta adesione all'applicazione rigorosa delle sanzioni così come assicuriamo il nostro sostegno alla pace purché sia una pace giusta noi non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa somigliare a un'invasione. Nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all'Ucraina e qualsiasi accordo di pace dovrà essere condiviso da questo popolo e l'Italia eh, continuerà a contribuire a ogni sforzo che possa condurre verso questa direzione. Continueremo in accordo con i nostri principali alleati a fornire il sostegno necessario anche militare perché l'Ucraina possa arrivare, auspichiamo quanto prima, a un tavolo di negoziati in una posizione solida. Eh, questo, sarebbe, eh, questo è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa. Eh, da parte dell'Ucraina sarebbe terribilmente ingiusto, ma sarebbe anche molto pericoloso per eh, la pace in Europa e sarebbe un precedente gravissimo per tutte le nazioni del mondo. Alla pace si arriverà solamente se e quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili. Noi vogliamo approfittare per rinnovare il nostro appello a Mosca a fermare immediatamente l'aggressione, a ritirare immediatamente le truppe dal territorio ucraino. Noi siamo favorevoli a una soluzione diplomatica del conflitto e siamo ovviamente pronti a fornire ogni possibile assistenza a Kiev quando Kiev riterrà che ci saranno le condizioni per poter avviare un qualsiasi eh, dialogo negoziale. Sosteniamo la formula di pace in dieci punti del Presidente eh, Zelensky che è stata proposta eh, nei mesi scorsi. Riconosciamo le legittime aspirazioni europee dell'Ucraina, le sosteniamo. Uh, L'Ucraina sta, comb sta combattendo una dura battaglia per la difesa dei valori europei, di libertà e di democrazia, è un avamposto della sicurezza dell'intero continente europeo e quindi di ciascuno dei nostri cittadini. Noi per questo abbiamo scelto di avere un ruolo decisivo nel sostenere l'attribuzione uh, all'Ucraina dello status di candidato all'ingresso nell'Unione Europea e continueremo ad assicurare il nostro Pieno totale sostegno per facilitare la progressiva integrazione di Kiev nell'Unione Europea, compresa l'assistenza che dovesse essere richiesta per le riforme che sono necessarie a questo percorso. Siamo pronti a sostenere un'ulteriore intensificazione del partenariato dell'Ucraina con la Nato. Eh, ne parleremo ovviamente nel vertice eh, di Vilnius eh, di luglio, sarà probabilmente il tema centrale. Uh, l'Italia uh, fornisce ovviamente il suo pieno sostegno all'attuazione all all all della Black Sea Initiative che è l'accordo sull'esportazione del grano ucraino uh, questione fondamentale a tutela della sicurezza alimentare globale continuiamo ad attuare interventi nel settore umanitario programmi di sostegno per il ripristino delle infrastrutture critiche sono stati inoltre avviati progetti di collaborazione in ambito sanitario in tema di tutela del patrimonio culturale, eh, noi lavoriamo a 360 gradi, continueremo a farlo e la nostra, diciamo, il nostro rapporto, la nostra amicizia ormai anche personale lo testimonia e ne è garanzia. Il messaggio che vogliamo ribadire eh, oggi ancora una volta è un messaggio chiaro e semplice. Il futuro dell'Ucraina è un futuro di pace e di libertà. Ed è un futuro europeo, è un futuro di pace e di libertà e non ci sono altre soluzioni possibili per questa vicenda. Sono convinta che l'Ucraina vincerà e che rinascerà più forte, più orgogliosa, più prospera di prima. Credo eh, che per una nazione che tanti anni fa è uscita dalla guerra e dalla, da quella guerra è riuscita a dare vita a quello che fu chiamato un miracolo. Oggi l'Ucraina possa ambire a fare la stessa cosa e noi faremo tutto quello che possiamo fare perché possa riuscire in questo obiettivo. Eh, il popolo ucraino ha scelto di combattere e combatte perché crede nel suo futuro, perché vuole guardare a quel futuro. Noi insieme... A loro guardiamo oltre questo conflitto, oltre il nemico, oltre l'invasione, oltre l'ingiustizia. Il modo migliore per guardare oltre è pensare già da ora uh, a un'Ucraina un libera e ricostruita, perché ogni scuola, ogni ospedale, ogni campanile che noi ricostruiremo insieme in Ucraina saranno un pezzo delle fondamenta dell'Europa intera. Oggi Roma si conferma... Uh, un alleato solido, affidabile, una nazione credibile e, e Roma si conferma una capitale di pace. Noi lavoriamo per la pace e guardiamo con speranza, speranza l'impegno del Presidente Zelensky e voglio per questo infine esprimere anche il sostegno e l'apprezzamento del Governo italiano per l'impegno di Papa Francesco e della Santa Sede. Il Presidente Zelensky dopo questo incontro si recherà in Vaticano per incontrare Papa Francesco eh, e siamo molto contenti anche di questa iniziativa. Eh, conosciamo e apprezziamo la vicinanza, la solidarietà e il forte sentimento di affetto del Santo Padre per l'Ucraina. Una giornata importante per questa delegazione, per il Presidente Zelensky, ma anche per noi. E quindi siamo qui per ribadire che l'Italia c'è. E per dire ancora una volta viva l'Ucraina, viva l'Italia. Grazie, grazie Giorgia. Egregio uh, cara Giorgia, io ti ringrazio uh, per questa possibilità di trovarmi oggi in questo bellissimo Stato, grande Stato, con un gra una grande storia. E oggi ho cominciato con la visita al Presidente, come hai detto, eh, abbiamo avuto una belliss un bellissimo incontro insieme alla nostra delegazione. Ho detto che sono qui con il mio team per poter ringraziare per stringere la mano, eh, ringraziando per i vostri aiuti, abbracciare tutti voi per, eh, questo, per aver dato il rifugio ai nostri cittadini, ai nost alle nostre famiglie, ai nostri bambini eh, che soffrono a causa dell'aggressione russa. Vi ringrazio e noi non dimenticheremo in Ucraina mai eh, questa cosa, sono, sono molto contento che abbiamo eh, rap questi rapporti e grazie per il tuo sostegno personale. Oggi abbiamo avuto un dialogo molto proficuo e brevemente io vorrei dire che al primo posto è la sicurezza. E solo in sette ore eh, in Ucraina, da mezzanotte alle sette di mattino, i nostri difensori e le nostre difensore hanno abbattuto 17 eh, droni eh, iraniani e Shahid. Che, che, usano per uh, um, distruggere le nostre infrastrutture altri um, droni kamikaze hanno uh, avuto um, meglio che ha portato anche alle, alle morti delle persone alle ferite, alle distruzioni questa è l'idea uh, della guerra della uh, federazione russa sono ferite, sono distruzioni e solo in sette ore è successo tutto questo, ma non sono solo queste sette ore, noi viviamo sempre così, ma non sono venuto per uh, lamentarmi ma per ringraziare per uh, tutto ciò che voi uh, fate per noi, per l'assistenza per l'aiuto, noi abbiamo scelto la pace, la guerra è adesso sul nostro territorio per questo uh, um, voglio ringraziare il primo ministro per l'assistenza che voi ci offrite per salvare la, la, le vite delle persone per, uh, um, per ciò che facciamo insieme per difendere le famiglie ucraine i nostri figli, i bambini le case dei nostri civili e le vite dei nostri militari forse qualcuno non ha visto cos'è, non ha capito cos'è l'aggressione russa forse pensano che non importa come finisca chi vinca ma noi parliamo della questione quando finalmente le bombe russe cominciano, smettono a distruggere i, uh, le comunità ucraine quando ogni persona sarà sicura che la sua casa non sarà distrutta da, una, da un missile o una bomba uh, signor primo ministro Meloni voglio ringraziare per, questa, per la visita che ha fatto era un segnale molto importante eh, perché è importante per tutta la società eh, per la sua percezione eh, positiva perché lei ha visto tutto con i propri occhi tutto quello che è successo Il il precedente Primo Ministro, signor Draghi, ha anche lui visitato l'Ucraina ed era molto importante. Avete visto come, difen come ci difendiamo, eh, quante distruzioni abbiamo in seguito a questa sanguinosa guerra. Io adesso mi rivolgo a tutti i leader politici italiani, tutti i rappresentanti della società civile, di visitare il nostro Paese, di parlare con la nostra gente, gente semplice, perché credo che quando vedrete i propri occhi ciò che succede e cose, cosa è riuscita a fare una sola persona Putin, eh, credo eh, finalmente, che finalmente tutti capiranno perché noi ci opponiamo a questo male perché noi lottiamo per la vita ringrazio a nome di tutti gli ucraini, eh, tutti gli italiani che eh, con il cuore sincero aiutano eh, a difendere il nostro eh, paese noi abbiamo discusso anche della situazione. Uh, nel campo militare ci sono diverse uh, importanti decisioni sulla difesa del nostro cielo abbiamo parlato uh, più volte um, della pace con Georgia e l'Ucraina ancora l'anno scorso ha proposto la formula della pace per far finire la guerra per dare la sicurezza a tutta l'Europa ma la Russia purtroppo ha risposto alla nostra formula della pace con i propri missili e con l'artiglieria perché non, non sono interessati della pace non, non vogliono la pace però la pace interessa a noi interessa i nostri partner io questo lo vedo, lo vedo in Italia la formula ucraina della pace sono dieci punti che nel totale eliminano le minacce alla pace, sono passi, dieci passi, passi concreti e voglio sottolineare che uno dei punti eh, è il ritorno in Ucraina di tutti i, ehm, gli ucraini che sono imprigionati in Russia, tutti i bambini e tutti gli adulti che sono stati deportati a forza in Russia. Per me è un tema molto importante, per tutti noi, eh, migliaia e migliaia di bambini ucraini sono stati deportati sul territorio dell'aggressore. Noi ehm, abbiamo tutto, abbiamo oggi eh, le informazioni sul 19.393 bambini concreti con i nomi, i cognomi e le date quando sono stati sottratti. Sono stati sottratti dalla Russia ma il numero reale può essere decisamente molto più grande. Almeno 200.000 bambini sono stati sui territori occupati dalla Russia ed ecco perché noi non sappiamo il destino di questi bambini. Noi sappiamo che eh, il governo russo non solo divide eh, i bambini ucraini dai parenti, ma gli insegna di odiare l'Ucraina. Noi abbiamo bisogno di restituire prima possibile i nostri bambini. Dobbiamo realizzare uno dei punti della nostra formula della pace. Poi il terzo punto che abbiamo discusso eh, con Giorgia Meloni è la nostra interazione in Europa. Italia ha fatto eh, un passo molto importante diventando eh, più indipendente dal punto di vista energetico dalla Russia e questo permette di eliminare le possibilità di manipolazione, di pressioni eh, della Russia nei vostri confronti e bisogna andare in questo eh, senso avanti eh, rendendosi indipendenti. E poi anche la questione delle sanzioni, grazie per le sanzioni contro l'aggressore abbiamo discusso anche le questioni dell'integrazione europea eh, noi eh, abbiamo nonostante la guerra faremo tutte e implementeremo tutte le decisioni e raccomandazioni della Commissione europea, per noi è molto importante diventare pari all'interno eh, dell'Unione europea e li ringrazio per tutto il sostegno. Io um, eh, sarebbe bello se finalmente quest'anno si potesse pensare dei prossimi passi della discussione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Eh, parliamo, abbiamo parlato anche dell'interazione con la Nato e le decisioni politiche ehm, che eh, prevedono l'interazione che oggi per l'Ucraina eh, con la Nato eh, è importante. Oggi l'Ucraina eh, fa praticamente ciò che avrebbe fatto un paese nato, qualsiasi paese nato, difendendo il territorio, difendendo i confini. Eh, e noi eh, aspettiamo molto dal summit della Nato, eh, aspettiamo la definizione dell'algoritmo argo, eh, interazione per poter poi entrare nella Nato stessa. Aspettiamo i risultati dalla, dai risultati del summit NATO allora oggi voglio ringraziare eh, per tutto il sostegno eh, auguriamo più possibilità di far restituire la pace e abbiamo parlato anche della ricostruzione dell'Ucraina eh, dopo mh, la guerra eh, e eh, in questo modo il business ucraino e italiano potranno trovare eh, più possibilità mh, di eh, lavorare io ringrazio tutti quanti, grazie Giorgia per questa conferenza, il 26 aprile c'è stata la conferenza sulla ricostruzione, grazie per la bandiera ucraina che io vedo sulle strade, sulle vie di Roma, grazie per l'invito, grazie all'Italia e gloria all'Ucraina. Buongiorno signor Primo Ministro добрий день, президенте моєї великої, сильної країни. Журналістка Радіо Свобода Наталія Кудрик. Я вас обнімаю, обіймаю на відстані і дуже велика радість бачити вас сьогодні тут. Vederla uh, qui uh, lei uh, ha parlato della partecipazione dell'Italia nel corso della uh, del, nella guerra ricostruzione dell'Ucraina quando la guerra è ancora in corso. Uh, si può sapere uh, cosa, uh, cosa fa l'Italia e in che cosa vede il ruolo dell'italia in uh, questa uh, situazione? Grazie mille, ci sono due piani, il fast recovery plan eh, e poi la grande ricostruzione dell'Ucraina. Oggi ho parlato del fast recovery plan, noi siamo interessati che il primo settembre i nostri bambini vadano a scuola. Sì, sì. Ok. Sì in uh, Dunque continuerò in sì. Ucraina, oh. sono so, i russi. Uh, <laughs> Dunque, quello che riguarda il Fast Recovery Plan è molto importante perché c'è un grande lavoro, ci sono i rifugi che noi dobbiamo preparare per le scuole, per le università, capiamo che noi abbiamo costruito una, una grande istruzione online, ma noi capiamo che per i bambini lo spazio sociale, la socializzazione, la frequenza della scuola, la possibilità di interagire con altri bambini, Bambini, di mantenere il dialogo che poi si è perso durante il Covid e adesso oggi continua in Ucraina a causa dell'aggressione. Eh, qui bisogna fare molto. Noi vediamo l'Italia eh, qui come eh, assistenza eh, e qui parliamo non solo delle finanze, ma della realizzazione tecnica, dell'assistenza tecnica perché eh, ci sono tante scuole anche non distrutte. Eh, eh, noi dobbiamo. Dobbiamo difenderle perché non sappiamo dove la Federazione russa sparerà domani, ecco perché dobbiamo garantire questo spazio di istruzione. Poi l'energia. L'Italia ci ha aiutato a superare questa, questo inverno, dobbiamo prepararci per il prossimo inverno. Noi non sappiamo se ci saranno gli attacchi aerei, ma noi viviamo in una situazione dove capiamo chi è il nostro vicino e purtroppo vediamo l'aggressione da parte di questo vicino. Che è svergognato e uccide spara, spara sulle scuole sugli asili nidi ecco perché io mi concentrerei soprattutto su so Fest Recovery Plan uh, salute, istruzione energia e anche uh, l'aiuto dove ci serve sono le case per gli sfollati per tutte le persone che hanno lasciato i territori temporaneamente occupati e anche la distruzione delle case uh, dove Uh, è capitato un, un, un missile o una bomba. Uh, in questa direzione lavoreremo e quanto al grande piano di ricostruzione del nostro Paese voglio essere realista e la seconda fase vorrei che oggi noi potessimo tornare, far tornare la nostra gente alla vita. Buonasera, Andrea Bonini, Sky TG24. Eh, Presidente Meloni, lei ha nuovamente confermato l'impegno eh, a sostegno di Kiev. Volevo capire se avete ragionato su eventuali nuovi passaggi a stretto giro, su eventuali rafforzamenti, e in particolare per quanto riguarda la candidatura eh, per l'ingresso nell'Unione Europea, se avete immaginato azioni comuni per accelerare questo processo. Grazie. La ringrazio. Eh, guardi, lei sa che l'Italia dall'inizio è stata diciamo uno dei paesi eh, protagonisti nel sostegno al riconoscimento per l'Ucraina dello status di candidato all'ingresso dell'Unione Europea, banalmente perché eh, quello che oggi gli ucraini stanno facendo lo stanno facendo per l'Europa nel suo complesso. I loro sacrifici sono sacrifici che vengono fatti per difendere anche la nostra libertà e questo credo sia molto importante capirlo in una nazione che come buona parte d'Europa e anche spesso io me ne accorgo e penso che i più se ne accorgano vittima di una propaganda russa che cerca di inserirsi nel dibattito la realtà la verità è che l'Ucraina è vittima di un'aggressione e che l'Ucraina difendendo la sua sovranità e la sua integrità allontana la guerra dal resto d'Europa quello che loro stanno facendo lo stanno facendo anche per noi e credo che eh, in questo contesto eh, i passi in avanti enormi che il governo e il presidente zelensky sta facendo per garantire all'europa le riforme che vengono richieste per accelerare questo processo dimostri anche quanto gli ucraini si sentano europei allora noi abbiamo ritenuto che fosse doveroso non come formalità sostenere questa candidatura, ma accompagnare, ne abbiamo parlato anche oggi, il governo ucraino verso questo processo. Io ne ho parlato nei giorni scorsi anche con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, eh, e ho ribadito al Presidente Zelensky che siamo eh, assolutamente a disposizione per aiutarli in questo paziente lavoro di riforme che, vale la pena di notarlo, viene fatto mentre si combatte viene fatto mentre si combatte, quindi è uno sforzo enorme che secondo me va riconosciuto anche a livello europeo e quindi sul quale noi, che insomma certe dinamiche in Europa le conosciamo abbastanza bene, siamo pronti a offrire il nostro massimo supporto, ma credo che sia un segnale eh, geopolitico sicuramente necessario, ma anche e soprattutto il segnale di un futuro eh, per l'Ucraina fatto di pace, di libertà e di un futuro europeo per ringraziare questa nazione di quello che sta facendo per tutti noi grazie arrivederci